Ora, svolgiamo il numero 161. Anche in questo caso, eh, il nostro obiettivo mh, è non di eh, risolvere l'equazione, non abbiamo ancora imparato a risolvere l'equazione, ma di verificare l'uguaglianza per il valore dell'incognita dato dal libro, quindi in questo caso x-1, rispetto alle due espressioni. Prima di eh, verificare l'uguaglianza, riduciamo le espressioni date. Allora, quindi abbiamo la prima espressione 2x meno 2x meno 1 e la seconda espressione che è 1 meno x. Allora, le due espressioni vanno ridotte. Allora, la prima è possibile farlo, la seconda invece è già ridotta, quindi la teniamo così. Le riscriviamo evidenziando le operazioni e l'incognita. Quindi avremo 2 per l'incognita x meno 2 per, aperta tonda, la nostra incognita x, meno 1, chiusa la parentesi, uguale a 1 meno l'incognita x. Allora, nella prima espressione noi abbiamo una moltiplicazione tra un monomio e un polinomio, che è questa, meno 2 per x meno 1, che... Svolgiamo. Quindi faremo meno 2 per x e meno 2 per meno 1. Allora riscriviamo 2 per incognita x meno, meno, allora, 2, meno 2 per x fa meno 2x. Poi abbiamo meno 2 per meno 1, meno per meno più, quindi più 2 uguale a 1 meno l'incognita x. La prima espressione può essere ulteriormente ridotta, abbiamo due monomi simili, abbiamo 2x meno 2x che si annullano, più 2 meno 2 fa 0, e quindi rimane al primo membro più 2 uguale a 1 meno l'incognita x. A questo punto sostituiamo al, alla x quello che ci viene detto essere il risultato dell'equazione, cioè la soluzione dell'equazione, x uguale a meno 1 e quindi avremo 2 più 2 uguale a 1 meno meno 1 e quindi avremo più 2 uguale a 1 meno meno 1 fa più 1 quindi più 2 uguale a più 2. Ok, quindi abbiamo verificato l'uguaglianza tra le due espressioni. Adesso facciamo un'altra cosa, nel senso che adesso eh, verifichiamo l'uguaglianza senza ridurre le due espressioni, cioè verifichiamo che 2 per x meno 2, aperta tonda, x meno 1, è uguale a 1 meno x quindi verifichiamo l'uguaglianza sostituendo a x il valore meno 1 senza risolvere, senza ridurre le espressioni allora in questo caso come procediamo? faremo 2 per il valore della x che è meno 1 meno 2, aperta tonda Sarebbe per, aperta tonda, il valore della x, che è meno 1, meno 1 uguale a 1 meno il valore della x, che è meno 1. E svolgiamo i calcoli. Allora, in questo caso, che cosa abbiamo? 2 per meno 1, che fa meno 2. Poi abbiamo meno 2, a questo punto la parentesi, Possiamo tranquillamente svolgere i calcoli, quindi meno 1 meno 1 fa meno 2 uguale a meno 1 meno meno 1, cioè più 1. Quindi abbiamo meno 2 e la moltiplicazione meno 2 per meno 2 che fa più 4 uguale a ho sbagliato qua 1 uguale a 1 più 1 fa più 2 meno 2 più 4, abbiamo più 2 uguale a più 2. Quindi è possibile verificare l'uguaglianza dell'espressione senza ridurla a minimi termini. Anzi, quando imparerete a trovare da soli il valore dell'incognita, vi, sa vi sarà chiesto di verificare la soluzione che avete trovato proprio svolgendo in questo modo la verifica dell'equivalenza. Ehm,